Ciao, sono Marco e come vedi sono in un posto meraviglioso, ci vengo molto spesso qui insieme al fedele amico a quattro zampe che è corso avanti e forse dopo incroceremo nuovamente. Voglio parlarti questa mattina durante questa passeggiata di una mia riflessione legata a una conversazione avuta con un papà che stava facendo un po', diciamo, stava tirando un po' le somme proprio propria vita, del proprio essere padre eccetera. Ora io non credo di essere la persona più adatta per dare dei consigli ad un padre, nel suo ruolo di padre, perché io non sono un genitore, perlomeno non ancora, e probabilmente un domani farò direttamente il nonno, vista l'età, comunque, questa persona mi ha detto io dopo tutto volevo essere un buon padre. Evidentemente in questa frase c'è molto, c'è per esempio la sensazione di non esserlo stato, un buon padre, forse ha qualche rimorso o qualche cosa dietro che pensa avrebbe potuto migliorare. Ora, quello che io credo, così a livello di formazione generica, molto più ampia rispetto a quello che possa essere eh, il semplice comportamento di un genitore, quindi parliamo in senso più lato, più grande, più ampio. Credo che per esempio un figlio identifichi i propri genitori come dei supereroi, perlomeno lo meno mi ricordo quello che è stato per me, i miei genitori hanno sempre il top e il massimo eccetera eccetera e ogni bambino eh, sogna dei genitori che possano essere un riferimento, sogna eh, dei genitori di cui vantarsi, quindi io credo che il bambino non voglia semplicemente avere un buon padre o una buona madre, io credo che un bambino voglia un padre straordinario e una madre straordinaria, ops sento che le ruote, c'è un cane di avanti attenzione, non basta essere un buon padre, un bambino vuole un padre straordinario, vuole una madre straordinaria, vuole un superman, una wonder woman, questo vuole, vuole una persona che dà il massimo e dimostra di essere eccellente e straordinario in qualche cosa non credo che un bambino sia contenti di avere semplicemente un buon padre, mi guardo indietro perché i ciclisti vanno e vengono questa mattina. Spero di essere stato di aiuto a qualche genitore e, ripeto, non sono io nel ruolo più adatto in questo momento per dare consigli ad un padre, ma credo che questo sia un pensiero abbastanza condivisibile, quello di interpretare un po' il pensiero di un bambino cercando di ricordare quello che era il mio pensiero quando ero bambino io e di memoria ce ne vuole un bel po'. Spero di esserti stato utile con questa mia condivisione di pensiero e continuo la mia passeggiata insieme al mio fedele amico a quattro zampe che sta più avanti e ti saluto con un abbraccio.